Buongiorno. Buongiorno a tutti quanti, dopo un paio di giorni tempesta qui a Tenerife, questa mattina c'è il sole, fa un po' freddino, io sono vestito tipo cipollina, oggi di che cosa vogliamo parlare? Oggi sicuramente è una giornata molto intensa, ehm... Seguirò in diretta altri colleghi per Cosmogrof che in questo momento dovrebbe essere l'ultimo giorno di questa fiera mondiale dove tutti i parrucchieri del mondo vanno a, a scoprire delle cose nuove e naturalmente mi sento anche io coinvolto in questo per presentare Musicando PNL Bellezza eh, per chi non mi conosce eh, è un format che aiuta le persone a cambiare la loro immagine eh, perché l'esperienza ci ha insegnato che verso l'età dei 50 anni nasce un, questa sofferenza di invecchiare e allora che cosa abbiamo inventato niente, non abbiamo inventato proprio niente perché quello che propongo è imparare a respirare per imparare a visualizzare solo questo, ci vogliono qualche esercizio e da questo si va a creare questa fantastica base per sostituire questa immagine negativa che ci preclude nei tre aspetti fondamentali della vita salute, sentimentale, autorealizzazione personale dove noi delle volte non agguantiamo quello che vogliamo e imparare a visualizzare una nuova immagine per accogliere una sensazione del passato dove ci siamo sentiti al top con degli esercizi molto semplici che si possono fare a casa eh, possiamo sostituire ehm, questa immagine negativa per avere un'immagine positiva con questo ricordo nel passato dove ci siamo sentiti al top del top e quando passeremo davanti a uno specchio ci sentiremo sempre belli anche se passa il tempo per tutte le persone interessate al progetto clienti o anche professionali per approfondire meglio, oggi eh, farò qualche diretta in più per eh, andare in diretta con la fiera Cosmogrof e condividere con voi questa idea che è geniale, unica, irripetibile che ci darà un'opportunità sia professionale di alzare il livello di qualità eh, e la personalizzazione individuale per le clienti e aiutarle a un passaggio molto semplice ma eh, fondamentale per una persona per essere sempre felice, qualsiasi cosa accada abbiamo l'opportunità il parrucchiere si evolve Anticamente eh, esistevano i cerusici dove facevano anche i salassi, poi ci fu una scissione del parrucchiere con la medicina moderna, quella attuale, però non è detto che noi parrucchieri possiamo anche eh, copiare e superare qualche altra filosofia che possa migliorare la qualità della vita delle persone per essere felici e per vedersi sempre belli. Bene, Francesco Callori vi augura buon proseguimento di giornata e ci vediamo alle prossime dirette. Ciao con Musicando PNL in Canaria.